Dove sono i piccioni? Eccolo qua, il ballo del picciolo. È l'unico momento in cui ultimamente Valentina mi sta stimolando.